Salve a tutti, sono Letizia e vorrei consigliarvi di leggere Una bottiglia nel mare di Gaza di Valeri Genatti. La storia inizia a Gerusalemme. Durante una giornata tranquilla, la terra trema. Un kamikaze si è fatto saltare in aria nel caffè vicino alla casa della protagonista, Tal. Lei rimane talmente sconvolta dall'accaduto che decide di scrivere un messaggio in bottiglia e lanciarlo oltre la striscia di Gaza, sperando che a riceverlo sia una ragazza. Eh, ma in realtà non sarà così, lo raccoglierà un ragazzo, Gazzaman, che risponderà all'email della uh, la ragazza dicendole che scrive soltanto un mucchio di sciocchezze. Però colpito dalla spontaneità e dalla sincerità di quest'ultima, inizieranno uh, una corrispondenza epistolare, un'amicizia epistolare. Nella quale i due si racconteranno i loro sogni e le loro paure. e Pian piano che voi concluderete il libro spererete realmente che la guerra tra eh, le due parti, tra gli israeliani e i palestinesi, possa concludersi proprio con la fine del libro. L'autrice ci accompagna per le vie di Gerusalemme e di Gaza, raccontandoci i sogni e le prospettive di vita di questi giovani protagonisti. E a conclusione del libro vi sentirete molto arricchiti da questa lettura, quindi per questo ve la consiglio. Spero che questa recensione vi sia utile e a presto. In quale capitolo e da chi viene pronunciata la seguente frase? Eravamo almeno in due quel giorno a vedere le colombe bianche in volo nel cielo di Gerusalemme. Vi invito a scrivere la risposta nei commenti e a presto. Non ho parola! <ride> si racconteranno dei loro sogni e delle loro, eh, delle loro speranze. L'evento la al <gredito> no, <ride> grazie a tutti. Decidere è tutto? Eh, linea allo studio.